qui buonasera eh, riprendiamo i nostri incontri del, del lunedì questa volta eh, sono di nuovo da solo eh, antonella e sergio eh, hanno eh, diversi impegni quindi non riescono a in questo momento a dare il loro contributo e quindi questa sera eh, inizierò io eh, come la volta scorsa a parlare di un particolare che è già stato annunciato nel, nel titolo insomma del, dell'incontro di questa sera quindi cominceremo a esaminare insieme il tema di franco battiato che comincio già intanto a, a mostrare l'attesa che eh, entrino eh, i vari partecipanti all'incontro e dunque un attimo solo eccolo qui ora immagino Ecco, che si veda bene il tema del, del cantante che è recentemente scomparso. E vediamo intanto chi c'è, benissimo, okay. mi dicono che è tutto ok, perfetto. E io non, sento, cioè non ho la possibilità di eh, leggere i nomi di chi eh, posterà i vari contributi, c'è in realtà un modo per farlo, ma eh, per il momento direi che possiamo andare avanti tranquillamente così. E se avete delle domande, delle osservazioni, utilizzate tranquillamente la, la chat. Buonasera, no, non vedo i vostri nomi, quindi se volete scriverlo nel, nel commento, eh, bene, altrimenti eh, li, li leggerò dopo. E dicevo intanto che se mh, vorrete fare qualche domanda o insomma, dare, dare la vostra opinione o comunque chiedere chiarimenti circa quello che viene detto e trattato questa sera, sentitevi liberi di farlo, utilizzate tranquillamente la, la, chat, eh, del, la chat di Facebook. Benissimo, allora direi che possiamo cominciare con eh, il tema eh, che mh, è capitato di esaminare più volte insomma, nel corso degli anni. Buonasera a tutti, intanto vedo che continuano ad arrivare persone. E, mh, saluto tutti una volta sola adesso per evitare di interrompere poi il flusso del, del discorso. E, mh, volevo dire appunto questo, il tema che esamineremo questa sera insieme, il tema di, di Franco Battiato, un tema, un tema particolare perché eh, appunto mi è capitato di, di leggerlo, di interpretarlo più volte e ogni volta eh, trovando qualche sfumatura nuova, più o meno, meno interessante. E chiaramente adesso è diventato un, un tema d'attualità perché... Eh, insomma per la sua recentissima scomparsa, ma eh, come dicevo ho avuto modo di, di studiarlo, e di commentarlo più volte proprio per la complessità e per la ricchezza del, de, degli spunti che può offrire. E, inizierei proprio dall'inizio, buonasera a tutti di nuovo, sì, è, Franco Battiato è nato sotto il segno dell'Ariete e non è certamente l'unico artista ad, ad essersi interessato di, di discipline esoteriche, anche di astrologia, è capitato, che, mh, capitato appunto leggendo di, di, di vedere che eh, condivideva, per esempio, con mh, Fabrizio De André l'interesse per questa arte, per questa disciplina. E molti artisti, appunto, hanno questa sensibilità che certamente li avvicina allo studio di argomenti come, come questi, insomma, non, non ordinari, questione anche di sensibilità, credo. E, è nato sotto il segno dell'Ariete e adesso mi porto ecco, sul grafico così eh, metto in evidenza i vari elementi, quindi il sole nel segno dell'ariete, la luna nel segno del, del leone e l'ascendente anche qui nel segno del leone. E vediamo che ci sono altri elementi, li commenteremo tra poco. Quindi è, è stato un rappresentante, anzi è un rappresentante eh, dei segni di fuoco, mh, dove appunto si trova il, il suo sole di nascita e la sua luna, ma anche naturalmente l'ascendente. Il Sole e l'Una ascendente mh, possono essere considerati un po' come i tre motori principali del, del tema. Il Sole perché rappresenta l'energia vitale, la Luna è perché parla della sensibilità e dell'intelligenza emotiva e l'ascendente perché eh, mh, descrive da una parte il corpo fisico dall'altra contribuisce assieme alla Luna a definire un po' il temperamento della, della persona. E, e questo è molto importante per chi studia astrologia, perché mh, si fa spesso molta confusione circa quelle che possono essere le associazioni tra eh, i determinati significatori che mh, vengono utilizzati in astrologia e l'analogo in, in, in psicologia moderna e non solo. Per fare una piccola distinzione possiamo cominciare a parlare di questo. Allora, intanto eh, possiamo definire l'essere umano come composto, anche dal punto di vista astrologico, è strettamente astrologico, da diverse componenti. E alcune di queste contribuiscono a definire il temperamento, e il temperamento ha a che fare in maniera molto stretta anche con la dimensione emotiva, col sentire, e, e si trova a metà strada tra la dimensione somatica, quindi corporea, e quella emotiva. Poi c'è un'altra dimensione, che è quella del, del carattere. Il carattere viene eh, descritto e eh, definito dal, dal pianeta dominante, il carattere, il tratto distintivo, quello che ci permette di riconoscere una persona in maniera eh, abbastanza chiara e univoca. E poi oltre al temperamento e al carattere abbiamo ancora le qualità dell'animo, quindi l'intelletto, eh, non soltanto l'intelletto, quindi c'è cioè sia la dimensione intellettiva sia quella sensitiva e perciò eh, in quel caso dobbiamo portare l'attenzione su mercurio per la parte razionale sulla luna e questi contribuiscono a definire alcuni aspetti della dimensione intellettiva e mentale che certamente contribuiscono a definire la persona. E poi la personalità che nel suo complesso è l'insieme di tutte queste componenti, un insieme più o meno stabile. Quindi vediamo che eh, per leggere bene un tema dobbiamo eh, intanto imparare a distinguere tra queste componenti. Allora, partendo dall'inizio, possiamo dire che avendo molti valori di fuoco, in questo caso, soprattutto la luna e l'ascendente, trovandosi entrambi nel segno del leone, sotto il dominio del sole ed essendo in, in, in rapporto col sole ci parlano di, di un temperamento eh, particolare che eh, riceve certamente alcuni tratti tipici dell'elemento fuoco che è un tratto collerico se vogliamo, con altri elementi che intervengono e che eh, rendono il quadro sicuramente più complesso e, infatti dibattiato almeno mh, per una conoscenza superficiale tutto si può dire che fosse collerico, almeno nei modi nel mh, negli atteggiamenti eh, noti al, al pubblico. Certamente rappresenta una forte dimensione di controllo, eh, grazie all'aspetto tra Sole e Saturno molto preciso, e anche una gentilezza d'animo molto particolare eh, rappresentata da Venere. Ecco, in questo caso, senza eh, farla troppo, troppo lunga, che cosa posso dire? Posso dire che ci sono certamente in questo grafico molti elementi, eh, tra quelli citati prima, che ci aiutano già a comporre un po' la, la figura perciò una persona con una grande creatività, con una grande energia, eh, questo è un tratto molto comune nei soggetti caratterizzati da un temperamento collerico, il temperamento collerico è legato al fuoco, quindi al caldo e al secco, come qualità di base che, eh, che prevalgono e, e il temperamento collerico è legato spesso all'intuizione, alla creatività, anche all'energia che, che viene comunque espressa nelle varie opere. Quindi, un mix di creatività, energia intraprendenza, e intraprendenza, anche in coscienza, se vogliamo, che è una caratteristica abbastanza eh, comune del, dell'elemento fuoco, e, con anche però l'ispirazione, che è proprio anche di questo elemento. A queste eh, qualità di base del temperamento si aggiungono quelle di, di Saturno, certamente, che partecipa a questa figura di eh, prendo rapporto con, con il sole, ma soprattutto contribuisce eh, Venere, che in questo tema è senza ombra di dubbio l'astro più, più efficace, specialmente per quello che riguarda l'attività scelta. Venere è un pianeta legato all'arte, alla, eh, nelle sue varie manifestazioni. Sappiamo, per esempio, che Battiato è stato un artista poliedrico, ha avuto molti mh, interessi non limitati certamente alla, alla musica, ma che ha visto la musica come elemento prevalente. E la forza di questa vedere non si limita soltanto alla dimensione professionale ma anche eh, interviene nella definizione della sua sensibilità eh, attenuando e smorzando molti di quei toni eh, altrimenti associabili al, all'elemento fuoco. Quindi vedete come già è difficile poi incasellare una, una persona semplicemente basandoci sul proprio, insomma, sul segno solare sull'ascendente, sulla luna del soggetto qui eh, dobbiamo ricordarci quello che ho accennato pochi minuti fa, cioè che la personalità nel suo complesso è la risultante di diverse componenti il temperamento da una parte e poi la, il carattere, quindi il tratto distintivo che in questo caso è rappresentato da Venere perché è un astro che si trova nel proprio domicilio, il segno del toro nei propri confini, eh, di nuovo i confini di Venere, i primi, i primi, i primi gradi del, del Toro sono governati appunto da questo pianeta. E poi ancora Venere si trova vicinissima al medio cielo, uno dei luoghi più efficaci del, del tema. Perciò eh, Venere, qui senz'altro, in condizione di agire senza grossi impedimenti. Per di più, Venere comunica strettamente anche con la Luna, c'è un aspetto tecnicamente di, di, di quadratura, ma non significa nulla di male, anzi, come abbiamo visto,. E questa combinazione l'ha senz'altro aiutato nella manifestazione di alcune caratteristiche e dicevo appunto che al temperamento collerico si aggiunge questo tratto caratteriale venusiano che smorza parecchio le, diciamo così, le tendenze verso un'azione senza freni che è abbastanza tipica del, del, così, del temperamento collerico. E ecco, vedo che c'è già qualche... qualche Qualche osservazione, certamente, se dopo vorrete scrivere la vostra data, daremo un'occhiata al, al, al vostro tema, e questo dopo aver dato qualche indicazione sul grafico del, appunto, del cantautore. Il cantautore è un po' riduttivo, in realtà, insomma, figura polietica. parliamo, ecco, di battiato come di un artista tutto tondo, ecco, che non si è limitato certamente ad una, ad una dimensione esclusiva. Ecco, un altro aspetto che ha contribuito alla notorietà e anche alla riuscita eh, in campo professionale, ma anche personale, è la vicinanza della Luna con Sirio. Vedete questa stella, eh, che è la stella più luminosa del, del cielo, si trova esattamente nello stesso luogo, eh, nella stessa casa, la stessa, tecnicamente si chiama distanza oraria, della Luna. Sirio è una stella che è molto lontana dal piano dell'eclittica, quindi mh, visivamente se avessimo avuto la possibilità di osservare il cielo al momento della nascita di Battiato, non, le avremmo, non avremmo visto vicino eh, la luna e Sirio, li avremmo visti molto distanti, perché Sirio ha una latitudine notevole. Però occupano lo stesso luogo all'interno della casa XII, e questo permette una comunicazione efficace. Sirio è la stella più luminosa, e se tocca qualche punto chiave del tema, certamente dà una grossa spinta verso la, la riuscita, la notorietà, se ben sostenuta da altri elementi. E qui eh, Sirio si aggiunge, si aggrega ad uno schema che coinvolge la Luna e Venere. Quindi abbiamo la Luna e Venere che comunicano strettamente tra, tra di loro e Sirio certamente dà un'altra bella, bella spinta. Eh, questi for, sono forse gli elementi più caratteristici di questo grafico che tutto sommato è, è semplice da, da leggere e da, e da valutare. Eh, ci sono altri tratti, credo molto interessanti, significativi da, da considerare che sono questi. E il Sole nell'Ariete comunica in maniera molto stretta con Nettuno, qui è nel segno della bilancia, e questa è una combinazione che molti autori magari trascurerebbero perché Nettuno, sapete, è un astro molto lento, non ha eh, di norma un, un effetto molto, molto evidente, specialmente nei temi di persone nei quali questo pianeta non forma degli aspetti precisi con il Sole o con la Luna o con l'ascendente, ma in questo caso Nettuno comunica sia con il Sole, per opposizione, sia con la Luna, per se stile esagono. Quindi c'è uno schema, una relazione molto stretta anche di Nettuno con, con i due luminari e questo, diciamo così, mette in evidenza in maniera molto chiara le caratteristiche di questo elemento, che spinge molto verso... La, la trascendenza eh, affina ancora la sensibilità, se vogliamo, e porta sempre con sé un po' questo desiderio di, di fuga, eh, di ricerca eh, di altro. Tra l'altro, Battiato, per la presenza di molti pianeti, anche in Casanona, ha eh, avuto mh, da sempre una forte attenzione verso mh, ciò che è lontano, verso le culture diverse dalla, dalla nostra ed è stato anche un grande viaggiatore, per quel poco che, che ne so. E certamente si è spostato ovunque, insomma, potesse trovare degli stimoli, degli spunti eh, per approfondire delle, delle tematiche e degli argomenti che gli stavano a cuore. Ricordo un documentario visto diversi anni fa, e dove appunto si è abbattiato in, in Nepal che stava raccogliendo insomma, del, del materiale, delle testimonianze per un lavoro, per un documentario eh, relativo al, um, allo stato del bardo, che è che è eh, quello che attraversiamo subito dopo, eh, dopo il trapasso, Ed è, insomma, è, il documentario l'ho trovato molto interessante perché raccoglie i vari contenuti in maniera mh, seria, ma anche non, eh, non difficile da, da seguire. Quindi è stato molto bravo nel presentare questi, questi argomenti, non, non propri della nostra cultura, ecco questo è quello che intendo dire. Perciò mh, una grande attenzione verso eh, tematiche, argomenti, lontana un po' dalla, dal modo di, di sentire ordinario. Questo Marte in settima eh, non, non l'ha aiutato probabilmente... Mh, definire, nel costruire con eh, una relazione ordinaria eh, di, di coppia, almeno per quanto ne, ne so, non ha avuto eh, matrimonio o comunque unioni mh, stabili eh, e durature, è un astro che può portare effettivamente queste questa difficoltà. Ora non è una condizione sufficiente, ma certamente se è presente, eh, questo aspetto in questo settore può eh, insomma, eh, catturare la nostra attenzione, perché certamente può dare delle indicazioni anche in questo senso. Un altro aspetto interessante che è emerso dal um, dialogo avuto oggi con uh, ecco eh, qui. Eh, dunque, sì, interessante la posizione di Sirio, certamente, certo, sì, ci sono molte cose da, eh, da, da, da dire a proposito di, di Sirio in generale, ma eh, non soltanto di Sirio, diciamo che anche questo è un elemento che certamente mh, aiuta. Ecco, una cosa che volevo aggiungere, che è relativa a, ad alcune altre caratteristiche no, di, di, questo, di questo grande artista. E che mi sono state riferite eh, anche oggi pomeriggio insomma, parlando con, eh, con, con il figlio che insomma ha una, un interesse eh, verso il mondo del, dell'arte, della cultura in generale e eh, in particolare anche verso questa figura che è affascinante sotto molti punti di vista e cattura un po' tutte le generazioni dicevo il, il fatto che eh, Battiato non abbia seguito un di, di studi eh, regolare, o meglio che in occasione del primo esame sostenuto dall'università, eh, si sia scontrato poi in maniera molto, eh, molto brusta, ecco, con, con un docente. Adesso non, non saprei riferirvi i dettagli perché li, li ricordo poco, però quel che è certo è che eh, ha deciso molto in fretta eh, che cosa... Mh, avrebbe poi fatto successivamente. Da qui si vede anche ecco, l'azione di questo Marte, che è molto, eh, molto attivo e diciamo così, mh, molto presente anche nelle, nelle modalità e ne, nello stile, anche asciutto. E una cosa che mh, mi ha colpito più di una volta era il fatto che eh, non spendesse mai troppe parole per per definire gli argomenti eh, che, che trattava, insomma, cercava di andare dritto al punto, quindi eh, uno stile decisamente asciutto che è un po' in linea, di nuovo, con le caratteristiche tipiche del, eh, del, del suo tema, insomma, con questa struttura molto particolare. E anche il tempo che ha scelto per, per andarsene Dire, tutto sommato in sintonia mh, perfetta, come cade sempre nel caso di, di tutti, e con mh, quella che è la struttura del tema. Il tema in cui il Sole, che è l'astro che dà la vita, in aspetto molto stretto con, con Saturno, ha visto il coinvolgimento di Saturno stesso eh, e di Marte anche al momento del, mh, del trapasso. Insomma, ha mh, coperto, ha perfezionato. Il suo, il suo percorso in piena tranquillità almeno pare da quel che è stato riferito ecco dalle persone che gli stavano vicino che insomma, non, non avesse grossi grossi, grossi grossi rimpianti ha vissuto poi pienamente e ha compiuto quello che è stato un po il suo, il suo percorso ecco e se avete delle domande sul suo tema e scrivetele pure, altrimenti vedo ci sono già un sacco di date e di dati e sarebbe bello magari dare un'occhiata ad alcuni di, di questi e soprattutto di, ecco, sarebbe bello sapere nello specifico che cosa vi piacerebbe eh, leggere del vostro tema. Io mi limiterò a questo punto, non potendo parlare con voi direttamente, a darvi due o tre indicazioni su quelli che sono gli elementi dominanti. E vedo che il primo tema, cioè il primo dato, è di una persona nata il 17 novembre del 67, però non vedo l'ora. Quindi non inizierei da lì, ma andrei a guardare il tema di una persona nata il 29 settembre del 78. Quindi chi ha um, messo la prima data um, dovrebbe aggiungere l'ora. Vedo qua. Ore 9.40, non so se si riferiscano a quelle della persona nata il 17 novembre del 67, mancherebbe ancora il luogo per poter fare il, il grafico. Allora, io intanto eh, comincio dal primo del 29 settembre del 78 e se avete delle altre domande fate naturalmente. E inviterei chi ha messo per primo la data, quindi il 17 novembre del 67 di eh, ricopiare, ok, quindi terni, perfetto, allora ci siamo, cominciamo da qui, quindi 17 novembre del 67, ora io non so nulla perché non riesco a leggere neanche i vostri nomi, perciò non so se siate persone di sesso femminile, di sesso maschile, non so assolutamente niente, e quello che so è che, eh, non solo che ricondivido il programma, Dicevo, quello che so è che effettivamente avete, delle, de, de, avete proposto delle, delle ore di nascita. Cominciamo con il 17 novembre 67, 9.40 terni. Cominciamo da qui. 17 novembre 67, 9.40 sempre che non, non è così semplice e così immediato eh, riuscire a leggere un grafico al volo in pochi secondi, però ci si prova insomma, a dare qualche, qualche indicazione eh, generale che mh, speriamo possa essere eh, in qualche modo utile. Allora qui vediamo... È una persona nata nel segno dello scorpione col sole Nettuno e la luna in stretta relazione un po' come è capitato anche nel tema di, di Battiato, soltanto che nel caso del, dell'artista il sole è opposto a Nettuno qui è congiunto e, ed è anche coinvolta la luna questo è un aspetto che eh, dà una eh, sensibilità particolare certamente eh, sarebbe però opportuno Studiare un po' di più al altri dettagli. Comunque l'ascendente nel segno del Sagittario, la Luna in Toro, Mercurio qui in una posizione sicuramente efficace anche qui nel segno dello Scorpione, perciò um, si può dire che in generale è presente una forte um, intuizione, una forte capacità di, di indagine, di analisi, eh, l'interesse perciò che in qualche maniera eh, sfugge un po' al, al, all'ordinario, quindi una mentalità anche abbastanza investigativa se vogliamo ma con un temperamento molto marcato. Questo Martin prima aggiunge anche una dimensione importante legata alla, alla capacità di affermare i propri punti di vista, perciò c'è una sensibilità che però si accompagna ad una personalità piuttosto eh, forte, se vogliamo, no? con, con la capacità quindi di, di far valere i propri punti di vista. Eh, no, non posso andare tanto più in là, considerando insomma il tempo a disposizione e potete aiutarmi se volete facendomi delle domande magari eh, precise su un tema su un tema specifico però ecco su questo grafico intanto possiamo mh, vedere come eh, siano in evidenza alcuni alcuni elementi soprattutto dicevo lo schema sole luna e nettuno ha certamente una discreta importanza eh, anche per il legame che questi mh, elementi quindi sole luna stabiliscono con Marte anche sul piano delle case e come farò vedere tra, tra un secondo e anche per, ecco qua, anche per la, la presenza di Mercurio in casa decima la casa decima è legata all'attività Mercurio è legato alla comunicazione, allo studio a, anche alla capacità di, di lavorare sulle informazioni disponibili effettuando delle indagini, delle analisi quindi una, uno studio più, più profondo e più raffinato, con anche una forte presenza intuitiva comunque. Vediamo un secondo qui. Ecco, volevo soltanto verificare l'eventuale presenza di un aspetto tra Sole, Marte e Luna. In realtà non è così stretto come sembrava, è più eh, preciso, se vogliamo, l'aspetto tra Mercurio e Marte. E questa componente, diciamo, eh, aggiunge eh, acume, eh, se vogliamo, ma anche un po' tensione, anche un po' di di nervosismo, eh, una persona con un intelletto rapido, pronto, buona capacità di analisi, di indagine, ma con eh, una diciamo così, tendenza a, a far valere eh, a volte in maniera eccessiva le proprie ragioni, però in generale si può parlare di un tema con molte sfaccettature. Vediamo il secondo grafico. Se riusciamo a recuperarlo. Dunque sì, 29 settembre del 78 a Roma, ore 20. Allora vediamo un attimo. 29 settembre 78. 29 settembre. Scrivete pure se avete qualcosa che eh, desiderate che venga magari commentato no? magari perché mh, chiaramente in pochi minuti non è possibile fare un'interpretazione accurata del tema di nascita e si possono individuare alcuni punti chiave e quel che si può fare è eventualmente è portare l'attenzione su un tema specifico, questo senz'altro sì. E allora il, il grafico che abbiamo costruito, il secondo è questo del 29 settembre 78, eh, Roma, ore 20 e anche qui abbiamo un bel Marte angolare. E diciamo che vi siete messi in sintonia abbastanza bene con il tema di eh, Battiato per alcuni aspetti, eh, sia per la combinazione che mh, riguarda Nettuno, in questo caso è un po' meno sollecitato, ma anche per l'aspetto che riguarda Marte. Qui Marte, Venere, Urano in casa settima nel segno dello Scorpione, certamente dicono qualcosa sulla, sulla dimensione relazionale, che è abbastanza dinamica, diciamo così. E anche su questo aspetto Luna-Saturno che mh, porta a frenare in maniera importante le, le emozioni, quindi a non esprimerle eh, pienamente. Quindi la sensazione, mh, spesso, che ci sia questa dimensione di, di controllo eh, delle, delle emozioni e quindi a non esprimere sempre con facilità, eh, quelli che sono i propri sentimenti più profondi. Forte bisogno di sicurezza, questo dato dalla combinazione Luna-Saturno, e di eh, stabilità, e a volte anche di isolamento, quindi questa è una combinazione che tende a, a dare il bisogno di eh, stare anche per conto, pro, eh, per conto proprio. Mm, caratteristica che contrasta tantissimo con quella di venere Marte in settima, che al contrario porterebbe verso gli altri con grande entusiasmo e con anche grandi aspettative. E sono due, due elementi che formano tra loro una discreta afflizione. L'ascendente in toro, dicevo la luna nel segno della Vergine con Saturno, e Marte e Venere in Scorpione. Sul Sole, abbiamo detto poco, nel segno della bilancia, perché è in un luogo non particolarmente efficace, e diciamo che per la definizione, in questo caso, del carattere e della personalità, interviene in maniera diciamo più evidente la combinazione della Luna con Saturno, poi secondariamente eh, Mercurio in bilancio, quindi un mix di mh, controllo e di bisogno di mh, razionalizzare, di controllare, di tutelare insomma la propria sfera emotiva e dall'altra invece una passionalità che rimane a volte un po' eh, un po' controllata e un po' messa da, da parte, quindi mh, questa è una combinazione che potrebbe portare una situazione mh, relazionale un po' ecco, eh, turbolenta. Eh, dicevo, qui eh, ecco, la tua domanda vorrebbe sapere qualcosa sui pianeti in quinta e settima. Allora, in generale, in astratto, guardando soltanto Venere e Marte in settima casa, in Scorpione, si può pensare al fatto che la scelta eh, delle relazioni avvenga mh, prevalentemente su base istintiva, passionale, quindi piace una persona, si fanno poche valutazioni. E questo va a contrastare con, eh, non lo so, io credo di avere un buon collegamento questa sera, non so se eh, il problema delle interruzioni eh, venga vissuto anche dagli altri, ma mh, non vedo altre segnalazioni. Dicevo, eh, l'Una e Saturno in quinta casa hanno a che vedere con diversi aspetti, possono essere legati alla sfera eh, creativa, ma anche naturalmente al rapporto con, eh, con i figli, da, mh, delle difficoltà, dei ritardi, degli ostacoli che riguardano questa dimensione. Però mh, ribadisco, per fare questo tipo di analisi è necessario fare eh, alcune considerazioni e studi preliminari. Certamente quinta e settima casa possono essere associate certamente alla dimensione relazionale, ma molto cambia a seconda del fatto che la nascita sia maschile o femminile perché eh, certamente gli astri vengono declinati in maniera diversa. Sul fatto che le scelte relazionali eh, risentano molto dei tratti scorpione, in settima sicuramente sì, questo credo non um, sia fuori di dubbio. Allora, vediamo ancora il grafico successivo. Dunque, vorrei conoscere dov'è nel tema tale. Ok, 18 febbraio del 60 a Forlì. Benissimo, allora 18 febbraio del 60 a Forlì, vediamolo. Sto andando un po' velocemente per cercare di guardarmi il più possibile di, di grafici, almeno all'inizio, dando qualche indicazione eh, generale. Mi perdonerete se non andrò tanto a fondo, ma è, è impossibile fare eh, di più così mh, al volo. Quindi, 18 febbraio del 60 alle 10.30. 10 e 30 por lì. Eccolo qua. Dunque, eh, la domanda è dov'è Sirio? Sirio è qua sotto e si trova in questo, in questo grafico, adesso andiamo a vedere la posizione sul piano delle case. Si trova in casa terza, eh, in opposizione mh, direi piuttosto precisa a Venere, e Marte e Saturno nel segno del, del Capricorno. Quindi possiamo dire che qui Sirio non, non gioca un ruolo particolarmente mh, significativo, mh, almeno non, non è in rapporto strettissimo con nessuno del, dei luminari, eh, o meglio c'è un trigono, se vogliamo, un trigono zodiacale con la Luna, che mh, qualcosina può dire, ma non occupa un, una posizione di primo piano, certamente qualcosina qualcosina fa. E qui abbiamo di nuovo, e questo è già il secondo caso, se non, eh, se non sbaglio, o oh, forse già il terzo, in cui Venere e Marte sono strettamente in relazione tra di loro. E qui eh, sembrano giocare un, diciamo così, un ruolo importante e, mh, e questo rispecchia un po' anche quella che è la situazione celeste del, del momento, perché, non so se lo sapete, Marte in questo periodo si trova nel, nel segno del cancro, Venere in quello dei gemelli, e questi segni sono tra loro in parallelo, cioè mh, Venere e Marte in questi giorni eh, sono ad una distanza molto simile rispetto al piano dell'Equatore Celeste, quindi descrivono praticamente lo stesso arco. Mh, chi ha la possibilità di eh, utilizzare un planetario lo può vedere abbastanza agevolmente. E il fatto di trovarli qui in congiunzione ci conferma un po' il rapporto che è presente in, in questi giorni, in questo periodo, quindi sì. e Dicevo, la luna in scorpione, intrigono a mercurio, queste anche sono combinazioni, che parlano di un interesse eh, verso mh, tematiche che non sono ordinarie, sia il segno dei pesci, sia quello dello scorpione, si riferiscono molto spesso a dimensioni più, più sottili, eh, no, non legate al mondo della percezione ordinaria, quindi c'è una grande intuizione anche qui, come nel tema di un aspetto Luna-Nettuno, in questo caso una, una congiunzione, quindi una sensibilità marcata, certamente c'è. E vedere Venere-Marte vicino a Saturno può far pensare anche ad una vita di relazione un po', diciamo così, un po', un po impegnativa. E vediamo, comunque per tornare alla. Alla domanda, all'osservazione non c'è, cioè sì, non era in una posizione particolarmente eh, significativa. Allora andiamo avanti. E dunque abbiamo un 31 maggio dell'82 senza ora, però, quindi non, non posso aggiungere, Ecco, se mi date soltanto giorno, mese, anno, non, non posso dirvi praticamente nulla. Vediamo un pochino qui. Chi ho? Allora 26, no, c'è questa, scusatemi. Mm, ecco. Quindi, primo dicembre del 64, 7,5 como. Allora mettiamo questo. Primo dicembre del 64. Alle 7.5. Como. Ed ecco qui. Ecco, in questo caso, ecco, così possiamo vedere anche delle, delle figure diverse. Abbiamo la Luna eh, vicina a Venere in Scorpione, ennesima Luna Scorpione. Tra l'altro oggi, stasera, la Luna è nel segno dello Scorpione e non è quindi neanche tanto, tanto un caso. Vedete che molto spesso ci sono questi rimandi, quando ci sono questi incontri, è già capitato, capiterà sempre, perché è normale che sia così. Quindi l'una è venere in Scorpione, eh, in Aspetto anche qui a Marte, e Nettuno è un poco distante. Quindi questa è un po' una costante di, di, di questa sera. Eh, ora, io non so di nuovo, perché non, non posso leggere i vostri nomi eh, dalla, dalla chat, quindi non so se questo sia un tema maschile, un tema femminile o altro, e un altro aspetto importante, dato da questa quadratura tra Marte e Sole, che è un fattore che indica un grande dinamismo in tema femminile, indica la, la ricerca di partner con un temperamento marcato, a volte un po' spigoloso, a volte eccessivamente spigoloso, in tema maschile indica il tema di una persona mh, che tende, tende a imporsi, tende a far valere la propria posizione, il proprio punto di vista. E con, mh, Facilità. Allora l'ascendente in Sagittario, la Luna è in Scorpione e il Sole è in Sagittario è uno degli aspetti più caratteristici che è dato dalla quadratura tra Sole e Marte e il secondo dalla congiunzione tra Luna e Venere, che dà eh, un, una grande sensibilità estetica anche, e comunque un interesse verso le tematiche rappresentate da Venere, Venere è pieno, è e pianeta, legato all'arte e non solo questo non è sufficiente naturalmente a fare della persona l'artista, ma dà senz'altro una grande sensibilità estetica. E la Luna ha anche un ottimo aspetto a Mercurio, questo indica un buon equilibrio tra dimensione razionale e dimensione emotiva. Eh, vediamo cos'altro abbiamo. Io mh, sto andando velocemente perché più di tanto, no, non potrò dire, cerco almeno di dare due, due mh, input a, a ognuno di voi, e dunque, chi abbiamo qua su, primo dicembre 64, Como. Che okay. è 14 aprile del 70 alle 12 ad Ancona. Qua già mi dice Ariete, Ascendente Leone, Luna Leone, come battiato. Allora, vediamo. Allora, a questo punto sono curioso. 5 e abbiamo 14 aprile del 70 alle 12. 14 aprile del 70 alle 12 Ancona. Ed eccolo qui. Ed effettivamente sì, è, è, un, è un grafico simile per alcuni aspetti per altri completamente diverso e questo è anche un buon esempio perché nel caso di, di Battiato, abbiamo appunto luna e sirio in stretta congiunzione, qui c'è uno scarto notevole, e la luna è sempre in leone, sempre vicino all'ascendente, il sole non è più in casa nona ma in decima e quindi qui abbiamo una, una spinta diversa, più legata verso la, la realizzazione, l'affermazione il bisogno anche di, di esprimere le proprie caratteristiche e capacità mettendosi anche un po' al centro della, della scena e di nuovo anche qui abbiamo un Venere Marte in aspetto stretto. Eh? E, è particolare, diciamo che è una delle caratteristiche un po' di questa sera. E questo Mercurio vicino a Saturno è un po' particolare perché si trova tra Venere e Saturno. Due parole su questo elemento perché ci può aiutare ad entrare un pochino di più nella, così, nella natura dei dei pianeti. Dicevo che Luna e Mercurio si riferiscono alla dimensione eh, così mh, psicologica legata alla sensibilità eh, per quel che riguarda la Luna, e Mercurio invece è la dimensione razionale. Allora qui abbiamo una, un intelletto eh, rappresentato da Mercurio, che risente da una parte della sensibilità estetica di Venere, quindi soltanto una combinazione Mercurio Venere, darebbe per esempio buon senso grafico. Eh, buona capacità di comunicare in scioltezza senza problemi Saturno dà un forte rigore, quindi avessimo avuto soltanto un Mercurio Saturno eh, avremmo potuto dire che la, la persona in questione mh, poteva provare un grande interesse verso il mondo della logica, dell'organizzazione eh, quindi un certo rigore anche mh, metodologico e di, eh, insomma, legato anche alla dimensione mentale, del ragionamento eccetera tendenza a pensare quasi per automatismi, per routine, quindi a creare degli schemi logicamente impeccabili, ve ne raggiunge una dimensione che invece è completamente diversa. E sarebbe interessante capirne un po' l'espressione. La dimensione emotiva è completamente diversa, perché se qui c'è un mix di eh, rigore ed eleganza, dall'altra parte invece abbiamo una eh, ricchezza eh, emotiva, e anche una forte generosità, con la tendenza ad essere forse un po' a volte eccessivamente eh, generosi e ad aprirsi verso gli altri. Quindi questa è una combinazione che può dare, a volte, anche una certa ingenuità, quindi a darsi senza grossi senza grosse limitazioni, senza grossi freni. A questo aggiungiamo la combinazione Venere-Marte, che dà una certa impulsività anche qui in campo eh, un po' relazionale. Non, no, non è facilissima come combinazione, ma il fatto che Venere qui si trovi nel proprio domicilio dovrebbe riuscire a, eh, diciamo così, a limare eh, le, le varie asperità del, dello schema. Comunque, particolare si sì, trovare questa ripetizione nel tema di, abbiamo visto anche nel tema di Battiato, ma questo non è il tema di un giovane eh, Battiato. E dunque, andiamo a vedere l alt gli altri grafici che. Eh, Abbiamo dunque, 31 maggio 82, 12, 15, provincia di Napoli, mettiamo Napoli. Quindi 31 maggio 82, vediamo, vediamo 6. Io sto andando così a pranzo, è eh, 31 maggio 82, alle ore, ma sono già dimenticato, alle ore 12.15 Napoli. vediamo se riesco, ecco, mi si è bloccato, interrompere un attimo la condivisione. eccolo qua, 12.15 Napoli, Ecco, qui che rimetto la condivisione. Avete pazienza, ma per un attimo ho dovuto toglierla perché non riuscivo più a recuperare il, il grafico. Allora, 31 maggio dell'82, 12.15, mettiamo Napoli. Perché altro non possiamo fare. E dunque, qui cosa abbiamo? Abbiamo il Sole e Mercurio nel segno dei gemelli, un'altra persona con molti pianeti in casa, casa decima, quindi molto orientata verso l'assolazione, l'affermazione, un'altra persona con venere in toro come battiato, qui praticamente sugli stessi gradi, eh, comunque molto vicino, insomma, venere in toro come il tema del, del, dell'artista, in opposizione a Giove, con la Luna che va eh, verso Marte, qui si trova nel segno della Vergine, questo è il grado di passaggio, sì, comunque rimane in Vergine, Ecco qui, prima abbiamo parlato di Sirio, qui la Luna è molto vicina ad, ad altre stelle, eh, ma soprattutto è una Luna che qui si sta muovendo a, a vuoto, nel senso che non forma più aspetti prima di uscire dal segno della Vergine e all'ascendente, eh, o molto vicino all'ascendente, c'è un'altra stella importante che è eh, Regulus, che è una stella che si trova nel cuore del leone, stella anche qui importante che non ha... Lo stesso impatto, la stessa grandezza, per esempio, di Sirio nel, ehm, nell'indirizzare la riuscita personale, ma certamente dà un contributo. Ecco, qui abbiamo più astri in segni mobili, quindi questo indica mh, forse un maggior, una maggior tendenza al cambiamento, a, a mutare anche posizione mh, nel corso del, del tempo con una discreta mh, facilità, ma questa tendenza è frenata da una parte da questo Saturno, con cui Mercurio è un aspetto molto forte. Qui possiamo dire che la dimensione razionale tende a, um, ad affermarsi via via in maniera sempre più, sempre più stretta. Quindi um, qui direi che l'astro forse è più interessante eh, dal punto di vista astrologico è questo Mercurio che è retrogrado, ma um, è in relazione sia con Saturno sia con Marte ed ha un certo rigore di tipo, di tipo logico, quindi una persona che tende a, a valutare con attenzione le, le varie possibilità e a fare delle scelte mh, poi dettate dal, da una valutazione il più possibile oggettiva dei, dei dati disponibili. Questo è giusto così per dare una, un input velocissimo ed è chiaro che tutte queste indicazioni contestualizzate e viste in un momento particolare, quindi adattate alla situazione di transito, direzione o altro, possono mh, essere percepite in maniera completamente diversa nel senso che alla nascita ognuno di noi ha molti elementi, mh, il tema alcuni portano verso uh, direzioni apparentemente contraddittorie tra di loro e ci possono essere effettivamente eh, degli aspetti della nostra personalità che rimangono latenti e vengono poi attivati da qualche passaggio particolare e, e quindi mh, alcune nostre caratteristiche possono essere insomma, risvegliate da qualche passaggio significativo, mentre altre volte insomma, restano eh, latenti per tutta la vita oppure ancora si manifestano con regolarità, praticamente sempre. Allora, io qui vedo che ci sono eh, ancora un sacco di altri dati, eh, vado a prendere quello successivo. Eh, dunque, dunque, dunque, siamo arrivati al dunque, 31 maggio dell'82, l'abbiamo visto, 1 dicembre 64 l'abbiamo visto, 70 l'abbiamo visto, 3 maggio 82, ok, 1 dicembre 64 l'abbiamo già visto, 26 settembre del 52, allora mettiamo questo, 26 settembre del 52, Allora, 26 settembre del 52. Alle ore. 12.30. Mi aiutate già? Quindi bilancia, ecco, però qui non sappiamo dove. Eh, bilancia scendente sagittario, ma non c'è il luogo. Eh, dovete darmi il luogo, perché altrimenti io non posso calcolare correttamente il, il tema. Eh, non ho ancora... Eh, questi poteri magici e no, non so se li avrò mai, quindi se volete mh, che io vi calcoli il grafico correttamente eh, avrei bisogno di avere anche questi dati. Quindi do la precedenza a quelli che mi mettono tutti i dati corretti nella stessa fila e qua ne vedo uno 5 gennaio del 66 alle 7.30 di mattina. Abbiate pazienza, ma senza la località non posso, non posso farlo. Allora, ma non posso farlo con certezza, rischio poi di darvi un dato... Eh, scorretto. Dunque, vediamo un po'. Dicevo 5 gennaio 66, 7.30. 5 gennaio del 66, cioè 5 giugno, scusatemi, 5 giugno del 66, 7.30. Fermo. Oh, e qui ci sono diversi aspetti interessanti che adesso, adesso guardiamo con un po' di, di attenzione la, Sì, la data è quella corretta, va bene eh, allora io eh, vedo che adesso state aggiungendo la località quello che vi chiedo è di ricopiare nella stessa stringa di testo giorno, mese, anno, ora e luogo perché altrimenti capite bene posso fare fatica a trovare poi il, il dato e associarlo alla località perché scrivete magari eh, più persone contemporaneamente diventa difficile per me trovare il, la, la correlazione giusta. Allora dicevo eh, questa persona nata il 5 giugno del 66 ha un tema mh, caratterizzato soprattutto da due, due aspetti. Il primo la presenza di Giove e l'ascendente in opposizione molto stretta alla Luna e anche questo mi sembra un elemento abbastanza ricorrente e questa sera assieme a, um, alle Venere in Toro e gli altri aspetti che abbiamo visto che riguardano anche altri elementi del tema. Anche qui Venere in Toro eh, che abbiamo già visto più volte mh, nel corso del, dell'incontro e abbiamo Giove in aspetto alla Luna altra combinazione che abbiamo visto spesso. Questa volta accade tra eh, Cancro e Capricorno, con la luna che si configura in maniera molto stretta a Giove. E questo fa sì che questa combinazione sia molto importante. Giove è un astro generoso, e, mh, anche molto mh, aperto, eh, anche tendenzialmente ottimista, ma qui c'è un contrasto che è molto interessante e mh, ecco, è questo è uno di quei casi in cui le eh, caratteristiche eh, del tema, che sono apparentemente contraddittorie, vengono... Eh, in tempi diversi, e quindi naturalmente ci saranno dei, dei, dei tempi che possono essere calcolati naturalmente in cui questa caratteristica di, di Giove e l'ascendente si fa sentire di più. In generale, rappresenta un buon fattore di protezione ed è un, un aspetto questo che dà sempre grandi capacità e possibilità di recupero. La presenza di questi pianeti in dodicesima indica um, spesso una serie di prove non da poco da, da affrontare con le quali confrontarsi anche per l'aspetto molto stretto che c'è tra Saturno e Mercurio, altro elemento che mh, è tornato questa sera più, più volte. E le combinazioni Saturno-Mercurio possono dare tendenzialmente un certo pessimismo, e, mh, un certo spirito critico, anche analitico, senz'altro, ma una forte capacità di, di analisi, di, di studio, che tende però a portare verso una condizione quasi di... Di, di disincanto, un po' di, anche di pessimismo, un po' a valutare di più l'aspetto eh, negativo delle cose. Questo dal punto di vista razionale. Mentre dal punto di vista emotivo c'è questa forza rappresentata da Giove Luna che dà sempre la capacità di attingere poi ad una fiducia, ad una fiducia interna che permette di, di rimbalzare. Ecco, qui abbiamo una, una tensione, quasi una separazione tra dimensione razionale e quella emotiva. Eh, il pessimismo della ragione da una parte dall'altra c'è invece un ottimismo metafisico dato da questo schema Giove-Luna Giove un, un bel contrasto Luna che tra l'altro è un aspetto molto stretto con Venere e questa è una combinazione che lega eh, due astri fortunati e benefici alla Luna che è l'astro legato alla dimensione femminile ed è legato in generale alla mh, sensibilità quindi c'è un più istintivo che è più dolce diciamo è più accogliente più ottimista rispetto a quello più strettamente razionale invece molto più analitico forse anche più più critico e vediamo cos'altro c'è dunque vado in sequenza e do la precedenza a quelli che mettono nella stessa riga tutti i dati e dunque qua vedo 11 gennaio 59 ore 8 Catania. Sì, 11 gennaio del 59 ore 8 Catania. Tra l'altro ci stiamo avvicinando alle 22.30, io cerco di andare in fretta e di fare almeno ancora un paio, però di tanto non chiedetemi perché rischio poi di eh, confondere le date e di darvi eh, indicazioni decisamente poi casuali. E non, e non assolutamente calzanti Quindi 11 gennaio del 59 alle 8 di mattina a Catania. 8 di mattina a Catania. Comunque interessante vedere questi, questi rimandi continui eh, al, a questi valori toro e alla presenza di nuovo di Venere in, in luoghi significativi nel tema di molti. Sarebbe interessante fare anche qui delle piccole statistiche, ma ahimè il tempo per farlo non ce l'abbiamo, ma certamente sono, sono combinazioni molto interessanti, molto valide. Allora direi, intanto qui l'attenzione va su due elementi. Eh, il primo, venere congiunto alla Luna, altro elemento che conferma la sensibilità, anche estetica, e, ed è questa una combinazione che rappresenta un, una buona protezione dal punto di vista personale, anche del, del fisico, da una buona elasticità, una capacità di, di recupero. Questo solo in dodicesima, anche qui non so se la nascita sia maschile che femminile, quindi capite bene che non è sempre facilissimo, una forte capacità introspettiva. E quest'altra combinazione, Mercurio-Saturno, di nuovo conferma quello che abbiamo detto prima anche per molti altri, anche questo è uno schema ricorrente, anche questo è un aspetto direi non proprio casuale considerando il fatto che eh, Mercurio e Saturno in questi giorni sono tra loro anche in aspetto abbastanza stretto sul piano, sul piano zodiacale. E questa è una combinazione che razionalmente conferma un po' quello che abbiamo visto prima, quindi capacità mh, analitiche e e anche un pensiero eccessivamente critico, anche la tendenza a volte all'autocensura, non dire sempre quello che si vuole e che si vorrebbe dire, ma anche una certa difficoltà a cambiare idee e atteggiamenti, perché Saturno tende a consolidare, diciamo, a dare una forma ben definita, una struttura ehm, particolare agli astri con i quali entra in contatto. E Siccome Mercurio è legato alla comunicazione, al pensiero, anche al modo di esprimersi, questo è uno schema che dà un, una serie di automatismi eh, che si seguono con una certa facilità eh, ed ha anche la capacità di pensare in maniera decisamente astratta. Quindi questo è uno schema che può essere d'aiuto in, in molti campi, specialmente oggi, penso vabbè, dal campo dell'informatica in avanti, ma ce ne sono tanti, ecco non solo questo. Tutti quei settori che richiedono una cura del particolare, una grande precisione, sono certamente favoriti. Questo Giove in decima aiuta parecchio eh, anche mh, la, la dimensione mh, professionale, nel senso che dà delle occasioni, dà delle opportunità, e qui bisognerà fare attenzione a non dare troppo spazio all'effetto di, di Marte in opposizione a Giove, perché questo è uno schema che può portare effettivamente a volte la tendenza a correre qualche rischio, qualche, mh, ad avere qualche problema, eh, anche di natura così organizzativa ma non solo anche di entrare in conflitto con le norme sociali con eh, l'ambiente all'interno del quale ci si trova e che potrebbe riverberarsi anche sulla sfera eh, lavorativa e professionale però in generale è una buona posizione che nel complesso indica buone possibilità allora vediamo ancora qui cosa riusciamo a prendere ne guardiamo ancora uno e, o due, adesso vediamo c'è una persona dei gemelli nata nel mio stesso anno non so chi sia e vediamo allora 15 gennaio del 67 a Catania facciamo così 10 e poi direi di possiamo fermarci un attimo a prendere, fia prendere fiato allora 15 gennaio del 67 alle 9.30 a Catania quindi vediamo un attimo 9.30 a Catania un'altra venere ascendente caspita sarà stata la, la presenza di Battiato ma certamente venere questa sera di nuovo sembra protagonista assoluto perché e si trova in questo caso vicino all'ascendente, ascendente leone, come in diversi casi che abbiamo visto, vicino a Giove, altro elemento che mh, aiuta diciamo così, la dimensione eh, fisica. E questo è uno schema, tra l'altro, eh, che mh, contribuisce alla definizione del temperamento. Abbiamo detto in apertura, spendendo qualche parola, il temperamento legato eh, alla condizione eh, del, dell'ascendente, della luna, degli astri che si configurano. E qui abbiamo i eh, soli in gemelli, l'ascendente leone, la luna nel segno della vergine, con però due pianeti, Venere e Giove, vicini eh, tra loro congiunti all'ascendente. E Quindi possiamo dire che il, diciamo così, il temperamento risente delle qualità di questi due astri benefici. Quindi c'è una buona Disposizione temperamentale all'inizio, e se vogliamo individuare un astro dominante, un pianeta con delle caratteristiche un po' più evidenti rispetto agli altri, eh, possiamo dire che il dubbio qui viene a cadere tra eh, la posizione di, di più pianeti, cioè non abbiamo una dominante così netta come nel caso di, di Battiato. Vediamo anche qui una combinazione tra Mercurio e Marte, però un altro schema che può indicare effettivamente. E delle, delle asperità che si affiancano ad una, ad una dolcezza temperamentale e si affianca a una certa eh, diciamo così, uno spirito anche polemico che è presente e che mh, lavora sullo sfondo spirito polemico ma anche velocità di, di pensiero un certo acume, una buona capacità di, di analisi e con la tendenza un po' a cercare la, ecco, delle situazioni sfidanti dal punto di vista Mentale, quindi a voler avere a volte l'ultima parola durante le discussioni, ma questa combinazione Venere-Giove eh, attenua di molto questa, questa spinta. Un mercurio dodicesima che si interessa anche di, di dinamiche, di tematiche non, non convenzionali, quindi la dodicesima ha a che fare spesso con, eh, con eh, ambiti legati al, allo studio del profondo, alla ciò che non, non è conoscibile attraverso le vie ordinarie, ciò che non è facilmente osservabile, che richiede quindi un'indagine più accurata anche attraverso l'uso dell'introspezione e, e, e di altri metodi eh, legati anche alla riflessione. Dunque, vediamo un pochino se... Eh, dunque ne vedo ancora uno, visto che vi siete eh, arresi, anche perché siamo arrivati alle 22.30. Eh, io, dunque, non aggiungerei altro... Eh, per il momento anche perché siamo arrivati alle 10 e mezza e comincio ad avere qualche problema mh, a leggere i vostri i vostri dati senza sbagliare Facciamone ancora uno l'ultimo siamo arrivati al 10 gennaio del 64 alle 12.30 facciamo ancora questo giusto per avere un'altra eh, un'altra un altro grafico con cui misurarci, arriviamo a 11, allora 10 gennaio del 64, alle ore, 10 gennaio del 64, l'ho perso, ecco, le ore 12.30 a Roma. 12.30 Roma. Ecco, dato davvero pochissimi eh, spunti per ognuno dei grafici, capite bene che eh, un solo tema andrebbe studiato in diverse ore eh, e qui in mezz'ora abbiamo dato un'occhiata a 11 grafici, cosa che non bisognerebbe fare mai, ma eh, crediamo sia comunque utile proporlo durante questi incontri per diversi motivi, intanto per abituare anche chi non ha la possibilità di, di studiare l'astrologia, a riconoscere i simboli astrologici, alcune funzioni di base. E come vedete si insiste spesso su pochi elementi, su quelli che possono essere più o meno significativi nel grafico in questione. Qui abbiamo la Luna nel segno del Sagittario, con l'ascendente nel segno del Toro, e Marte in, in casa decima, che è un altro dei settori attivi del tema, col Sole a poca distanza. Quindi qui abbiamo mh, una coppia Sole-Marte vicino alla casa decima, quindi un aspetto discretamente dinamico, eh, a cui si associa questa congiunzione Venere-Saturno, che è molto forte in casa undicesima, che mh, indica generalmente il eh, bisogno di costruire delle relazioni, sia in campo campo dell'amicizia, ma non, non soltanto in quello, eh, affidabili, sicure, c'è il bisogno di mh, avere una, una certezza, una sicurezza, una prevedibilità, c'è bisogno di, eh, di solidità, è una combinazione abbastanza tipicamente associabile agli schemi venere-saturno. Indica anche la capacità in alcuni casi di affinare la propria sensibilità mh, estetica, artistica a livelli anche molto eh, molto elevati perché Saturno tende a elevare eh, verso la, la ricerca della perfezione ciò che viene rappresenta ve viene rappresenta sia il mondo delle relazioni sia quello in generale dell'arte dell'estetica quindi c'è questo bisogno di, eh, di ottenere il meglio quindi gli ideali per dire sono molto elevati non facilissimi da raggiungere di norma perché in questo mondo è difficile eh, riuscire a raggiungere la, gli ideali di perfezione Saturnini, però ecco, ci si può provare. E gli aspetti di questa luna in settima possono indicare una certa tendenza al mutamento in campo relazionale soprattutto, eh, considerando il fatto che qui eh, la luna non si lega per aspetto a nessun piede in particolare se non a Giove c'è uno scarto discreto, eh, se consideriamo la quantità di gradi, ma è un aspetto importante, interessante, che sostiene le qualità della, della luna in maniera, in maniera positiva, quindi limitandone eh, gli effetti negativi. Allora, direi che eh, per questa sera potremmo fermarci qui con l'esame dei, dei grafici, eh, anche perché onestamente rischierei a questo punto di... Eh, dare delle indicazioni sempre più superficiali, considerando insomma il pochissimo tempo a disposizione e tanti grafici da, da dare, è quello che vi chiederei, se volete, e, anzi lo facciamo noi, salveremo i, i temi delle persone in cui non siamo riusciti a dire nulla in questa occasione e la prossima volta, se sarete online, potremo partire nella seconda parte, che è quella dedicata a i vostri temi, appunto dei grafici di chi non abbiamo avuto modo di, eh, di leggere questa sera e di, di commentare. E, va bene, ci sono delle domande su quanto detto finora? Avete qualche curiosità mh, nello specifico su quello che è stato detto oppure no? Io, mh, ahimè, non vedo i vostri nomi, ma magari poi li leggerò dopo sulla, sulla pagina Facebook. Vedo eh, semplicemente le, mh, le date, i commenti e poco, poco altro. Mm, va bene, allora guardate, io a questo punto vi do appuntamento al prossimo incontro, non ricordo quale sia la data, ma non manca tantissimo, dovremmo essere all'inizio di giugno, adesso però non, non mi ricordo, e ci sarà la comunicazione qui su, sulla, sulla pagina di focus 3.0 e mh, salveremo appunto questi dati, così la prossima volta magari ricominceremo da da qui quando appunto nella seconda parte dell'incontro ci dedicheremo alla lettura dei temi e a questo punto non mi resta che ringraziarvi e vi auguro una buona, una buona serata e ci, e ci vediamo alla prossima grazie